Ciao a tutti, sono Antonella Roetto, genetista del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche. e Quest'anno ho deciso di dare una mano all'organizzazione del Fame Lab. Penso infatti che sia un ottimo modo per favorire l'incontro fra il mondo della scienza e i non addetti ai lavori. inoltre penso sia essenziale che i ragazzi che intraprendono questa carriera imparino a comunicare la scienza in maniera chiara ed esauriente senza per questo banalizzarla. Clean Lab insegnerà anche ai giovani a confrontarsi fra di loro in maniera competitiva ma eh, corretta, darà loro modo di conoscersi, perché no, instaurare dei... Eh, delle collaborazioni professionali e non da ultimo imparare il dono della sintesi. Vi aspettiamo quindi numerosi e in bocca al lupo a tutti i partecipanti.